Ciao bambine! Ciao! Ciao Anastasia, sei tornata dall'asilo? Sì. E tu Vanessa? Sì. Da scuola? Ciao sì. Come sì. è andata? Sì. Cosa c'è? Canti? Sì. Stai giocando? Stai sì. giocando? Oh, ma che bei trucchi! Come sì. è andata a scuola? Tutto bene, io! Ho intanto tutto di Sand. Bravissima, quindi sei diventata un pochino più grande oggi. Ma tanto sono grande. Sei grandissima, amore, ma sei troppo bella, brava. E ma tu. Ma sì, ma sei mia sorella, sì, sono più grande, guarda. Eh, adesso sei diventata troppo grande. Io ti rivolgo un pochino più piccolina ancora. Torna seduta, amore, che sei troppo grande, sei più grande di me. E invece la mia Vanessina ha mangiato con me oggi Sei uscita Guarda. a pranzo Ma cosa? fai? Sentite bambine Allora Tu la scuola cosa hai fatto? Io a scuola? Non ufficio cosa hai Eh ho lavorato amore Ho lavorato come sempre Allora bimbe avete notato che vi ho messo un po' di trucchi sul tavolo? Vanessa dove sei? Cosa stai disegnando? Oh un cuoricino Vanessa sai perché ci sono tutti questi trucchi sul tavolo? no perché mentre voi eravate a scuola ho pensato a fare una challenge carina e cioè che vi dovete truccare da bendate oh eh sì ho messo anche la benda fammi vedere come si fa Vediamo un po', la chiudete gli occhi con la menta e poi ci un trucco che per toccarvi. Esatto, hai capito, Vanessa? Sì. Dovete fare sasso, forbice e pietra e chi perde si benda per primo, d'accordo? Sì, eh? Io voglio darmi un pochino perché noi la stucchiamo e vediamo un po' cosa viene fuori, cosa succede da questa challenge. Sì. Ora allora, via. Mm. apriamo tutti i trucchi perché sono tutti chiusi, va bene, apriteli. Qua Quello si mette qua. Sì, ma adesso non devi metterlo. Quanti qua sotto. Wow, quanti trucchetti. Cosa sono? Dei, dei rossetti? Mm -hmm. Ah, ma c'è alcuni, alcuni ci sono, alcuni sono un po' consumati, ma fa niente, ne abbiamo abbastanza. E qua ce ne sono Pure lo che belli anche questi, wow quanti Quanto, colori, qu che bello, questo è un fard, è bellissimo, wow cos'è un rossetto? Ballate. Ma tu sei capace a truccare? Sì, sì. no, non devi truccare adesso, adesso vedere, vediamo chi vedere, perde, vediamo Vane, mamma mia che meraviglia, ma sono bellissimi, sì, quanti sì. trucchi, ma sì, questi sì, sono però, tutti i miei sì, trucchi, vero sì, perché io non mi trucco <ride> sono i miei che però usi tu per gioco allora Vanessa e Anastasia fate sasso, carta, forbice o pietra e vediamo chi perde carta, forbice sasso chi ha vinto? ha vinto Anastasia? si! quindi Vanessa deve essere bendata giusto? e quindi è Vanessa che ti deve truccare Anastasia? E Vanessa che ti deve truccare E dopo la trucchi tu Hai capito? No io ho eh capito Eh no perché Vanessa è bendata E lei che ha perso Vane! Dove stai andando? Vale. Nel frigorifero? <ride> porta. Allora Anastasia Passa i trucchi a Vanessa Glieli devi passare E vediamo come ti truccherà Scegli i trucchi per truccare Anastasia Mi serve il pennello Vuoi il pennello? Ce l'ha, te lo sta passando. Pennello piccolino. Che bello ragazzo. Ok. Lavora in bocca, Vanessa. Anastasia, chiudi la bocca. Adesso ti passiamo la matita. Tieni la mat Ok, cosa hai preso? No, il mascara, aiuto. Vale, Anastasia, chiudi bene gli occhi, eh? Sì, esattamente, le ciglia. Hai preso proprio le ciglia. Sì, sì. Oh, l'altro. L'altro. Vabbè. Cosa ha preso? Un anello. Ha preso il fard. Il fard ok adesso ti passiamo il rossetto mamma mia le tue mani sono quelle più truccate di tutte e le mie? e anche chiudi la bocca che se no te lo mangi ma brava wow questo rossetto fucsia <ride> Basta che stiamo andando fuori dalle righe Ok Vanessa, adesso ti passo la matita per il contorno delle labbra Ani, chiudi la bocca Ani, chiudi la bocca <ride> <ride> Vediamo un po' Meraviglioso E adesso... Ti passo invece tutti questi fard col pennellino. Tieni il, pen... tieni il pennellino. Okay. Tutto sullo stesso lato. Ok, allora Anastasia, facci vedere il trucco perché poi bisogna votare chi è che ha truccato meglio. Ti dà fastidio. Vanessa, vuoi guardare il capolavoro che hai fatto? Guarda. Sì, puoi rimetterti la benda, la balle, eh? ti dà fastidio, Ani? Sì, vuoi toglierlo? Mi fai vedere un po' questa sfumatura che hai sulla guancia, gira la faccina di là, bellissimo, va bene, Anastasia? Ti sei struccata? <ride> sì, insomma, adesso tocca a te lo sai. Ok, devi, devi sì, truccare tua sorella da bendata. Tu ti bendi e Vanessa ti passa i trucchi e tu inizierai a truccarla, ok? Sì. Sei pronta? No. Non sei pronta? No. Tu sei già un pochino truccata in un occhio? Come mai? Sì. Hai allora. fatto? qua? Ok, vai, è già pronta! Anastasia è prontissima, non vedeva l'ora! Vai! <ride> ancora? Vogliamo metterne ancora un po'? No. Ok, Vanessa, passagli i trucchi. Dov'è? Ma dov'è? Ma dov'è? Mamma mia, sembra che hai preso dei pugni in faccia Dai, passa i trucchi, Vane Il rossetto, eccolo qua Apriglielo tu Ah, già fatto No, ma non c'è Non c'è il rossetto No, perché è dentro così? Dai, Eh, altrimenti non vale eh. E adesso c'è, dai! Allora. Oddio. Oh mia! Oddio! No, no, no, no, Mamma, mi sa che è qua la vincitrice! Vero questo perché è un livido! Sembra Dove che vedi? hai un livido! Aspetta, chiudiamo il rossetto perché altrimenti si rompe. Tieni la matita. Chiudiamolo. Ani, sei stanca? sei già stanca di truccare tua sorella ok Vanessa ti sta passando la matita per il contorno delle labbra sempre se ancora delle labbra piano va Ani piano piano, piano, piano che le fai male fatto, fatto insomma adesso cos'altro possiamo mettere mettiamo questo Anastasia è una è un fondotinta Vanessa non ti nascondere, wow, adesso questi lividi quel no. Sono... Cosa le passiamo adesso, Vanessa? Questo col pennello. Tieni questo. Ecco, qua, qua. Aiutala. Sullo specchio. Cosa fai? Hai cambiato? Hai preferito gli altri? Ma tu ci sì. vedi Anastasia? Dimmi la verità Stai sbirciando? Eh, ho detto? Dimmi un po', stai sbirciando? Eh, ho detto! Eh, adesso vi dobbiamo mettere il mascara Qui fai molta attenzione, dovevo, Vanessa dovevo. Fai molta attenzione dovevo. e chiudi gli occhi, Ok sapevo Sei conciata malissimo Peggio di prima eh. Ci siamo pulite Le manine E adesso Anastasia Shhh, Non diciamole niente Deve mettere il mascara A Vanessa Vanessa chiudi gli occhi Perché se no potresti farti del male Amore sugli occhietti Gli occhietti di Vanessa sono qua mm. Qua benì. Vai Beh. Dove stavi andando? Vai. Ok Benissimo, proviamo anche nell'altro occhietto Che direi che questo mascara è eccellente oh, Basta che li stai facendo male. Wow! wow! Oh, che meraviglia! Ti ha fatto delle ciglia sulle ciglia che sono fantastiche Anastasia, ti sei tolta la benda Non avevi più voglia Eh? Allora, hai visto che capolavoro hai fatto? A ah, Vanessa, l'hai guardata? Ti piace come l'hai Il Sì, beh. Però la parte del rossetto va bene qua sotto Sì è perfetto eh, sì, Hai ragione Sopra è perfetto sotto. Mentre sotto insomma È un rossetto un po' eccentrico eh? Allora Vanessa <ride> Vanessa cosa ne pensi di questo trucco? <ride> sì. Potremmo andare in discoteca eh, Con un trucco così mm, mm, Non ci devo pensare non Ci devi pensare amore Va bene le ucceglie sono belli allora, bimbe, vi sì. è piaciuta questa challenge? Sì! Un po' sporca, però è carina, sì. vero? Sì, sì. Eh? Carina. La faccia non è sporca. No, adesso è pulitissima, vero? Eh. La tua faccia? Sì. Mm -mm. Allora, bimbe, dai, salutiamo i nostri amici. Ciao! Ciao! Ma le mani tutte e poche! Non ho un'idea. Adesso... No. Adesso... No. Adesso c'è la sporchetta. Ciao! Adesso ci sono le di porche! Ciao! Ciao. sono le porche!